Pochino. Continuiamo con white wine. Marama, come dicevo prima, è un viaggio all'interno di tante situazioni e di emozioni. Però vengono tutte condite da qualche cosa alcolica. Nel mio caso c'è il vino bianco. Frizzantino. Quello che caccia una grammina non te ne di conti. Io ho Dio ho tu E come no Io ho tu Ma tu hai il mio. Perché Una notte di vino Sette giorni, giorni da Prendo quello che voglio Per questo non chiedo Per questo non chiedo Casco sempre in piedi Io sfido la sorte sin quanto ne ho Casco sempre in piedi di natura felina tu scimi all'oggio, come oh, stai non ce sto fuori, fuori tornata per sé. Non ho tempo tanto per e perché ci vedo l'uomo già che. Vale, vale la pena, se non vale, vale la pena, cosa so vale la pena. Ora non ti preoccupare, che andrò tutto come devi, ora non ti preoccupare, non ci pensare, non ci pensare, Sto cercando l'equilibrio, io ho il tuo, ma tu hai il mio, cerchi un posto nel mondo, tempo un per te perché ci vedo lungo, già capito? Che non ne vale la pena tu non vai Se come no Io ho tu e tu non è mio Come che va tu al mio Ma io ho tu! Io ho, io ho Io ho così la chitarra Christopher Dragone al beatbox E non è mica poca roba Piacere!